Oh, Ambasciatore, il terzo anno senza il comandante Chavez, Oggi lo ricordiamo con una bellissima intervista realizzata da Gianni Minà, proprio sulla figura del, del comandante Terra. Per noi, il eh, comandante Chavez non è morto. Eh, permanentemente, su figura, su parola, su gesto, su acción, suo esempio, sta con noi permanentemente. Questa intervista è una maniera di mostrare al mondo che Chávez ancora vive, malgrado tutto che è una intervista fatta tanti anni fa, ma quello che dice, che il risponde a Gianni Minà sono, sono risposte veramente attuali e questa è una maniera di dire al mondo, che Chávez ancora vive. Dove sta andando il nuovo Venezuela? Eh, transitarsi in Chavez è difficile. Fare questo percorso senza Chavez è difficile, ma ancora noi possiamo dire che stiamo dando risposte, risposte importanti, risposte chiare, risposte contundenti all'imperialismo e anche a tutti quelli che non credono in questo quest esforzo nostro di stare costruendo una società nuova, de, verso il socialismo. Chavez, piaccia o no, ha cambiato l'America Latina e lo ha fatto in vent'anni, insieme a altri colleghi eh, che hanno avuto la possibilità, eh, come lui, di, di, di, cam, di far cambiare pelle a questo continente. Eh, L'America Latina ora sembra si sia fermata, io sono sicuro che è una fermata per prendere fiato e poi continuerà perché il Venezuela eh, di cui ci occupiamo oggi ha diritto che la sua storia recente sia raccontata con sincerità e onestà, cosa che non è successa per vari interessi di chi è poderoso nel mondo. Il risveglio è importante è anche l'interpretazione del mondo, però chi ha il potere in mano preferisce che la gente non sappia, per cui queste manifestazioni servono a questo, a, a, a accendere la curiosità e la voglia di reagire della gente. Ti eravate piaciuti tu e Chavez? Ci eravamo divertiti molto, questo lungo incontro di sei ore che facemmo a Caracas eh, fu una folgorazione, io mi resi conto che avevo di fronte una persona molto in gamba, molto capace e molto sognatrice e, e a noi, a quelli che hanno scelto il giornalismo come eh, qualcosa che vale la pena di, di coltivare questa folgorazione ehm, eh, ha prodotto questo documentario che vedete oggi.